Siamo qui con Gabriele Bonci e Teodoro Chiancone. Detto Brander. Per sportsmall.it, con loro sono anche due amici che amano il mondo dello sport e con questo hanno anche qualcosa da dirci sul mondo dello sport e dell'alimentazione. Per esempio, siete due grandi maestri della pizza, no? Eh, cosa pensate del rapporto tra la pizza e lo sport? Beh, se una pizza fatta bene, credo che fa bene anche allo sport. Anche Ma soprattutto è perché... un prodotto digeribile, leggero, comunque senza... Sono zuccheri buoni, sì. cioè se, se c'è un impasto fatto bene, non, non, non fa male, no? no? no, anzi, anzi, ti dà un'energia vitale, impressionante. Ma mangiare una buona pizza come le, per esempio le vostre prima di un'attività sportiva è consigliabile esatto. oppure no? Ma forse no, perché assolutamente no, prima di un'attività sportiva penso che l'alimentazione dipende addirittura che attività sportiva, però è anche a che livello, se si parla di agonismo, se si parla di semplicemente una, uno sport settimanale che devono fare tutti. Quello che, che, che penso insomma è che la pizza uno sportivo la può mangiare una volta a settimana tranquillamente quando vuole. Sabato, Nutrirsi sempre di pizza, oh, quanti alimenti ci stanno? Noi siamo fatti di tanti alimenti, non si può mangiare pizza tutti i giorni. Già una volta a settimana non ci basta, ci fate campare una volta a settimana. Allora dicevamo il tuo uh, sport preferito, quello che hai praticato è... Bodybuilding e vabbè, diverse discipline nelle arti marziali. Però secondo me... Eh, uh... Anche quello che faccio adesso davanti al forno è uno sport bellissimo perché si suda molto. Sì, e poi vabbè, il movimento, specialmente dietro il forno a legna, quelle palle, tiri, fai, eh, quello è la passione che adesso c'è. Poi vabbè, mi alleno comunque, devo, devo perdere un po' di peso, però eh, l'importante è fare il movimento, no? di movimento. Eh, Gabriele, a proposito anche tu sei un appassionato di questo sport, il bodybuilding? Ah, diciamo frequentato palestre, eh, non diciamo proprio... Bodybuilding sì, eh, poi quando sei, sei là, insomma, qualche gara guardi ti prepari, eccetera... Però oh, ne ho fatti tanti, insomma, anche io ho giocato a calcio, ero un portierone, insomma, sono stato anche in selezione nazionale ho... Uh, fatto... con che squadra giocavi? io, io so, fatto, mi sono fatto un po' delle, delle forti de, de, de, delle squadre forti mm. della capitale no? all'epoca c'era la... dovrebbero essere... no, no, la Lazio e la Roma no la Lazio c'era un grande torneo ricordati i, i tornei regionali certo, Ci sono ancora okay, eh, ci sono ancora certo sì, assolutamente eh. sì e quindi ecco stavamo lì uscivano questi articoli sul Corriere Razziale. Certo. giocavo con la Pisana che adesso non, non, non c'è più ma era un bel vivaio per tutti il Macopi si chiamava un grande vivaio per tutti e poi ho scelto di fare il cuoco e lasciato stare il calcio però insomma in quel periodo entrare in selezione nazionale, in terzo quindi eh, sei anche un appassionato di calcio, sei anche tifoso? Sono tifoso, possiamo dire di che eh, si sono della Roma. Cioè, Roma, si può dire, okay. si può urlare, si può dire, <ride> cioè, in questo momento è meglio non dirlo non urlarlo, però insomma il momento del sorpasso fa sempre male, però... Sì. Teodoro? Guarda, io ero tifoso della Juve, poi... Eri, sono, questo è... Cioè, nel Eri? senso mi sono avvicinato ad altri sport. Mm. Facevo anche motocross. Ah. Uh, poi, vabbè, nel mondo della pizza mi sono dato un, per un periodo alla pizza acrobatica. e Mi sono divertito tanto. Quindi comunque la pizza è uno sport, no? La pizza secondo me? È Assolutamente uno sport. sì, la pizza tonda eh, è uno sport. Sì, secondo sì, me in tutti i modi. Ci fai un movimento. Infatti a me non piace la pizza tonda, io neanche la so fare. A me piace fare la teglia, no? Cucinare questi tre chili di pizza. E' meno faticosa. Ma no, no, diciamo no, che ce la fatica la... c'è un servizio molto lungo. Sì. Però ecco, la, il suo è veramente uno sport. C'è mo, movimento, tecnici. C'è come nello sport nel mondo del, della pizza agonismo tra pizzaioli? Assolutamente sì, come, sì. No? come no? Ci sono sì. gare, competizioni, sono competizioni. Sì. ci sono giurie. Eh, pizza acrobatica, andatela a vedere, cioè, è uno un sport, cioè, secondo me può entrare tranquillamente nelle Olimpiadi. Gabriele, tu partecipi a queste gare no, o hai? No, no, no, il decliniche. Sono un eh, mm. eh, sono, fuori, sono stato ospite in qualche giuria. Visto che sono amico di personaggi come Angelo Iezzi e compagnia bella che ci hanno invitato a fare giudici, a giudicare la so giudicare. Eh, però non, non riesco a, a, a capirle bene queste competizioni, perché poi alla fine tutti dicono andiamo eh, lì per trovarci bene, guardate. Io, io per dire ho fatto diverse gare, mi sono un po' chiamato fuori, mi diverto più nelle fiere, o, okay. o serate come questa che abbiamo fatto con Gabriele. E ricordiamo che insomma made in Italia c'è stata questa serata, Gabriele Bonci e, e Teodoro. Sì, bellissima bellissima, sì. bellissima serata. Più faticoso fare una serata di palle di pizza, sollevare, spostare e prepararle, o fare una seduta di allenamento di bodybuilding? Bella domanda. Beh, Lavorare io ho un forno che si chiama Godzilla, <ride> perché ci stanno 12 metri di pizza, e quando è... bello, bello quel forno. Sì, è madonna. Però pure, pure prepararsi per, sì, per una gara, o, eh, è bello. Sono due belle fatiche. Eh, sono due belle fatiche. Un saluto da voi e gli amici di sportsmall.it. Tchau, Os Portos Moura. Tchau.